Ecco un rapido test di Infogram, provato proprio rapidamente con l'occhio di chi non è mai entrato, cercando di immedesimarsi nella persona che non è mai entrata in questo strumento. Intanto vediamo un bell'invito centrale, join now it's free. Tentiamo quindi di entrare e vediamo che cosa ci chiede per la registrazione. Username, email e password oppure possiamo collegarci con Google Plus, Facebook o Twitter. Proviamo con Google Plus, per esempio. Allora naturalmente c'è la possibilità di prendere una versione pro a pagamento ma noi proviamo a creare senza nessuna spesa possiamo scegliere tra le due tipologie l'infografica oppure il grafico e nella serie dei grafici abbiamo moltissime cose oltre ai classici a barre, colonne, torte, linee, aree colorate, eh, punti bolle, ehm, sì, eh, pittogrammi, insomma immagini eh, in qualche modo evocative. Facendo scorrere in questo modo si trovano i vari esempi, eh, piramidi gerarchiche, in un senso e nell'altro, tabelle, cruscotti nuvole di parole mappe del tipo 3map grafici finanziari quindi una vasta scelta anche di grafici oppure le infografiche miste di grafici e di testo anche qui ci sono diversi template a disposizione proviamo a prenderne uno a caso e vedere come funziona l'eventuale modifica abbastanza semplice fare doppio clic per modificare il titolo naturalmente con il doppio clic si possono modificare i valori del grafico e le etichette. Ad esempio provo a modificare questo, poi premo la data e così vedo com'è cambiato. Dopodiché posso ritornare alla mia infografica. Potrei anche scegliere di eliminare questo grafico e mettere al suo posto qualcos'altro. Vediamo come inserire qualcosa. Per esempio un'immagine. Mi fa inserire immagini dal mio computer. Proviamo ad esempio a mettere questo schema. Ecco, abbiamo inserito uno schema sulla crisi dell'impero romano realizzato da uno dei miei allievi ecco che è stato integrato potrei volerlo spostare più in alto vediamo se trascinandolo si riesce a spostarlo al di sopra forse possiamo spostare l'altro ecco in ogni caso Abbiamo trovato un modo per riorganizzare il contenuto, possiamo ovviamente anche qui cambiare Cambiare veramente una questione di un attimo, vediamo se si può modificare anche il colore di sfondo. Qui si aggiunge un video. Proviamo a vedere se un doppio clic o qualche parte sensibile. posso cambiare forse lo stile del testo, no, così viene aggiunto un testo e non ci interessa, noi vogliamo modificare questo, questi sono i settings generali della infografica, Possiamo scegliere anche nella nostra infografica se aggiungere un diverso, una diversa possibilità di condivisione. Ovviamente nella versione gratuita tutti i link poi rimandano a in Infogram. Possiamo fare una larghezza a La nostra scelta. Possiamo scegliere i colori del tema. Ecco in questo modo ne ho uno più leggero, ma era migliore quello di prima. Anche questo è interessante con lo sfondo nero. Comunque preferivo il primo. Rimettiamo il primo, quindi che era light. Le possibilità quindi sono di inserimento sul lato destro. esiste una libreria una libreria in realtà che ha un elenco dei file creati se si vuole recuperarne un altro si può ritornare di qui alla home il nostro lavoro è automaticamente salvato la possibilità di fare il download in questo caso è riservata agli utenti pro si può condividere il lavoro in realtà pubblicandolo su un portale e quindi le possibilità diciamo della versione non a pagamento non sono moltissime ma anche in questo caso se si vuole realizzare un prodotto semplice e in tempi molto rapidi, quali sono quelli che normalmente ci si può permettere in ambito scolastico, effettivamente anche questo strumento può essere decisamente interessante.